Ecco a voi il nuovo mondo SCP, con creature mostruose e con pianeti che possono contenere queste creature. Non sai dove andare, non sai dove mettere piede, l'unico posto sicuro è questo laboratorio qui. Una domanda da porsi a tutti i costi è, riusciremo a sopravvivere dentro questo mondo oscuro? Sapremo riuscire a rinchiudere gli SCP? Nick ci sei? Eh, sì ci sono ciao ciao allora oggi sai che cosa dobbiamo andare a fare? dobbiamo andare a trovare la prima cella degli scp vieni anche tu nonno vieni vieni forza forza vieni, vieni. Hey, ciao ciao ciao ok allora praticamente io inizio a prendere le mie cose dalle stanze voi ce le avete tutte giuste? sì sì sì le sì, l'ho la... già prese. ok perfetto allora io mi prendo la portal gun che è fondamentale la spada di telekill Che anche questa è molto utile Uh che figo Il È quella piccone. che uccide tutto Sì sì sì E poi soprattutto la card. La card è fondamentale È super importante Praticamente la card. Perché con la keycard Si fanno un sacco di cose Ok Eh sì Io direi che possiamo partire Praticamente E sinceramente Io ragazzi ho un po' paura Perché questo mondo È molto molto particolare Nick dove sei finito Forza vieni Sono qua sono qua Arrivo Vieni Dai Forza andiamo Allora e venite qua, salite Questo è l'ascensore praticamente Questa Bellissimo. ovviamente è l'entrata della nostra base segreta prati Oh, mi, devo, mi sono scordato che chiaramente bisogna utilizzare la chiave per poter uh... Ma se stati voi ad aprire? Cioè è strano Beh. comunque Eh non lo so Oh, state svegli che è importante eh? È sì, importante, sì, state svegli certo. Ok, forza, allora andiamo Praticamente la cella degli SCP si trova da queste parti E già qui riuscite a notare determinate no, cose mm -hmm. ma sì, che sì, figata sì. Queste Questi praticamente pianeti. Sì, sono tipo mh, dei pianeti costruiti che però abbiamo trovato così in questo mondo. E praticamente questi pianeti dovrebbero essere Bellissimo. dei laboratori vuoti degli SCP. Infatti adesso io direi di andare prima di tutto ad esplorare questi pianeti e poi dopo e andare come facciamo nella cella. E eh, come facciamo ad entrare da questa parte, vedi? Praticamente questa è una delle bah. Eh esatto, con l'ascensore si fa. E praticamente vedete qua è molto bello, è molto bello perché praticamente qua all'interno è tutta una cella degli, degli SCP e ogni pianeta eh, rinchiude chiaramente una cella degli SCP, comunque non prendiamoci Bellissimo. in siacchere eh, dobbiamo andare nel, al primo SCP di questo, diciamo, di questo mondo io okay. sinceramente non so nemmeno come, cosa aspettarmi da questo SCP perché sono tutti stranissimi in questo mondo, io ho avuto l'opportunità di vedere qualcosa e già da lì, da qua si vedono... No, eh, vabbè. oh mio dio ma cosa è un è macello, O sbaglio è un macello per davvero eh, Niente, scendiamo Ma è pieno di sangue? Ma qua c'è morto sangue. qualcuno, mi sa, eh Sì, sì, sì, probabilmente Non è sì. normale Eh, non è normale Ma infatti. Ma ce n'è quale... ancora? Oh, ma ragazzi, ma avete visto qua la cella? Ma, ma non c'è neanche la porta? Ma è distrutta ma è Eh, tu... infatti Ma ci sono degli scheletri, tra l'altro Sì, gli scheletri Questo dovrebbe essere l'SCP 3199 Ma scusate, ah. ma è davvero distrutto, eh Non è normale come cosa Ma, Poi, ma è un macello, il... mamma mia di sangue, tra l'altro eh, Allora, io non so che cosa sia successo qui, e eh, ho molta paura. No, l'hai sentito? Sì, ho sentito qualcosa. S ma molto sento degli urli. Molto vagamente. No, no, no, no, no. Allora, tranquillo, lo so che tu stai già iniziando ad aver paura. Anche tu, Nick, è normale aver paura di queste cose. Però adesso dobbiamo farci coraggio, perché siamo qua per esplorare il mondo. No, ma te non è. Hai... Ma senti gli urli? Oddio. Stiamo andando so, ad urlare, so. ma pure quella parte scp è rotta. eh. eh ma sono davanti a noi quei... Co cosa sono? Cosa sono quei cosi là? Oh mio dio. Perché la porta è distrutta? Porca miseria. Chi è stata a distruggere? No raga, raga, no, no, no, no, no, oh. No. Oh, dietro oh, no, no. Oh, che schifo. No, no, no, no. No, che schifo. No, raga, è impossibile. No, no, no, no, no, no, no. no, no, no, no. Avete oh, avete dei, avete dei blocchi, avete dei blocchi. Invece di fare questa cagata, no, blocchi? Ma porca miseria. <ride> no, no, no, no. Do dobbiamo correre? Dove dobbiamo correre? Porca, uscite, no, no, no, uscite, uscite, siamo, uscite, siamo, uscite. Mi sono, mi sono fuori. Dove sei? Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Qui. Oh mio dio, mi sono salvato. Mi sono salvato in una maniera... Oh Duisse. mio dio. Raga, no, no, zitto un attimo. Non iniziare a chiamarmi Duni, se no ti faccio fuori qui ed ora. Non, non sto scherzando, eh. Porca miseria. Allora, mi sono salvato. Praticamente Oddio. ho usato la porta, ragazzi. Ho messo un portale sotto di me, un portale là sopra. E... Altrimenti questi SCP mi facevano fuori. E comunque dobbiamo entrare lì dentro, qualsiasi cosa accada. Allora, facciamo così: ci viviamo in questo modo. Uh, okay. Qualcuno vada a prendere dei blocchi, qualcuno ha dei blocchi qua. e eh, io no, so tre di coso io. di terra. Non bastano minimamente tre terra. Eh, li spacco, li spacco. Ma se vuoi vado a prendere io. Ok, allora. Tanto quella cella è completamente distrutta. Quindi, anche se mettiamo dei blocchi, anche se scaviamo Eh, non, non credo cambia che. Assolutamente... molto No, infatti, ormai se quegli SCP saranno scappati dovunque, saranno in giro per il mondo. Qua anche le pecore sono strane, porca miseria, in questo mondo eh, Povere pecore No, io comunque mi sono cioè, Mi sono sentito male letteralmente Cioè, non. Ma Hai non visto? Ho ma perché cos'erano? Eh, cioè... Allora, in teoria le SCP 3199, ma tu ne sai qualcosa di queste eh, SCP? Eh, sì, so qualcosa a riguardo, però non, non so proprio molto eh, Cioè, che so che sani? hanno delle uova nella pancia e che le vomitano per, eh, Le fanno schiudere, ecco no, no, no, no, oh. vieni su, vieni su, non lo fare mai più Oddio, ma hanno ucc quasi ucciso! Eh, lo so. No, no. Ma sono orribili poi. Nick, ma dove sei finito? quindi Ti stiamo aspettando. Tetto, ho portato la pietra. Ok, per fortuna, bene. Grazie mille. Allora, adesso facciamo così, raga. È, è complicato, eh. È complicato da fare. Allora, io unico... È molto complicato. Io direi possiamo di provare... scendere sotto, chiudere immediatamente poi dopo, tipo, davanti, no? Capito? Non possiamo... Come? No? Sono subito lì, sono proprio... Appena scendi, sono davanti a te. Usiamo la porta, il canale. Allora. È l'unica cosa, è l'unica cosa. C'è un portale fare. fuori. Allora, aspetta. Voi mettete un portale fuori, perché nel caso ci dobbiamo salvare. Oh, ricordatevi: ricordatevi però, il portale arancione, il tuo, e il okay. nostro, è un altro, capito? Cioè, nel senso, dovete okay. mettere quell'altro. Per, per poter passare. Però, il tuo è di un altro colore, mi sa. Sì, tranquillo. Vabbè, il mio è, è particolare. Allora, praticamente scendo, io metto sopra e poi salgo subito. Ok, ok Ce Porca, la fai? Ok, sì, Ce sì, sì Io No, no, pure loro però arrivano Pure loro arrivano, pure loro No, è vero No, no, no, no, come fai? Come eh, facciamo? Come fai? Eh, sinceramente non lo so Però posso farmi un pillar, posso farmi un pillar Ok, ok Ok, no Ma veniamo là sotto da te, per caso? No, raga Se va eh, aiuto Porca miseria, è un totale casino qua È un totale casino Allora posso bloccarli così? Ok, allora, okay. è un casino, raga, è un casino totale Non sapete che caspita sta succedendo Poi fanno eh, delle esatto. urla Terribili, ma proprio che Mi, mi squarciano le orecchie Eh, lo so, è quello che ti dicevo Eh, lo so, allora, cerchiamo di, di riuscire a fare qualcosa qua Perché se no, ora allora, io sto scavando Ok, in teoria qua ho forse risolto Io cerco di chiuderli qua dentro eh, Attirandoli magari anche Guardate, io mi sto impanicando totalmente Perché qua Pff, mamma mia raga è, è, è, un, è, un, è veramente un casino Cioè, Se passi... ti serve aiuto dicelo Ok ok guardate che queste urla però sono forti dovreste parlare un attimo più forte Ok facciamo così bene Dobbiamo scendere da te per caso? Allora in teoria io ne ho bloccati alcuni quindi mh, vediamo Allora se la, la situazione degenera semplicemente io eh, lo dico e urlo Okay. Va sì. bene, va bene Noi scendiamo Vi dico immediatamente se potete scendere Perché, allora, prima di tutto direi di togliere i portali Ok, vediamo un attimo Così non... Se ce ne sono altri... Ok Allora, non sembra ce ne siano altri Quindi, già qua è un plus aggiunto magico Perfetto Ok, allora Facciamo così Io metto un portale Voi scendete Ok, Forza, scendete. okay. Non c'è nessuno, vero? Non c'è nessuno, tranquilli, state tranquilli Ve l'avrei detto se ci fosse stato qualcuno Adesso no, io... ho gli urli Eh, lo so Allora, praticamente, cosa faccio? Eh... Uh... Devo ricordarmi che il portale da mettere è questo. Oh cosa c'ha? Dio, mi son preso un colpo. Eh, lo so, lo so, dobbiamo chiudere sta porta, ok, perfetto. Abbiamo chiuso, forza, entriamo, entriamo. Allora, guardate, è pericolosissima questa cosa, ve, ve lo sto dicendo, cioè io mi sto completamente impanicando perché è, è super difficile. No, non mangiamo, meglio, mi urlo. raccomando, usate le porta gun se se nel caso, eh, mi raccomando. Ok, ok, ok. Allora, io direi: Ok, praticamente siamo qua dentro. La cella è completamente distrutta. E qua io vedo che c'è una cassa. E all'interno di questa cassa c'è un GPS, raga. Allora. GPS? Di, no, no. Ok, usciamo, usciamo, usciamo. usciamo. No, allora, ma. Ho capito tutto, ho capito. Adesso vi spiego. Ho, ho capito tutto. Allora, praticamente. Chiudo, eh? Ok, chiudi, bravo, chiudi. Almeno quelli che ci sono ora, forse non escono. Ma ne, la vedo dura. È solo terra quella là. La, la spazzatura. Eh, esatto, durerà un po'. Durerà un poco. Esatto. Allora. Usciamo immediatamente da qua, le porta ganci hanno salvato la vita letteralmente, se no sarebbe stata la nostra fine totale allora, vi spiego come funziona questa cosa Questo praticamente è un GPS, si chiama anche GPS E praticamente questo conduce verso l'SCP 3199 Secondo me, io ho un'ipotesi, questo è l'SCP uh, originale tipo E penso che i, i ragazzi della fondazione, quelli che lavorano, gli scienziati tecnici che lavorano alla fondazione SCP eh, l'abbiano marchiato così possono tenere traccia di dove è Esatto, oppure per qualcuno... Probabilmente con l'impeto tipo di, di, di riuscire a fare qualcosa, l'ultima cosa probabilmente avranno messo su alcuni degli SCP dei GPS per poterli trovare e... Esatto, esatto e, Infatti se vedete la cella è completamente distrutta Ma questo qua vuol dire che è scappato allora? È scappato, sicuramente, ma sicuramente, infatti guarda, eh, mi dice che è verso mh, 169, 170 blocchi. Ok, se io vado da questa parte mi sto allontanando, 169 metri. C'è da andare da questa parte. Ah, ok. Ma, esatto. Ma come, è vicinissimo. Eh, infatti dobbiamo stare attenti. No, eh. State attenti, cercate di tenere la porta al gun in mano. E ma soprattutto soprattutto, eh, Esatto, cercate di tenere la spada, cerchiamo di stare attenti perché... Chissà com'è poi questa SCP, ragazzi, perché dovrebbe essere un SCP speciale se ci hanno messo il GPS. E io veramente non so che cosa aspettarmi. Ok, co noi stiamo continuando ad avvicinarmi. Io se sentite, mi sto completamente impanicando. Perché questa cosa mi sta mettendo molta, molta. No, paura No, ma io, io sto morendo, eh. Sto morendo dentro. Eh, lo so, ma infatti vi sento, tranquilli. È, è normale questa cosa. morire dentro, Aver paura di, di questa cosa. Allora, dobbiamo attraversare questo fiume. Oddio. Però voi parlate! Ma eh, te, ho strati, paura! Sai com'è? Che altri? Non insieme, non si è capito niente, Nick. Che caspita, hai detto? non te sarà più grosso degli altri, questo qua. Eh, non lo so, forse. Allora, sicuramente. <gasps> raga, lo vedo! Raga, no, lo vedo. Dove Dov'è? Dove, dove? Ho visto qualcosa lì nella foresta, dove. Là c'era una tenda. Vedo una tenda, allora. Fermi un attimo. Che altro sangue. S seguitemi, seguitemi. Praticamente okay. dobbiamo. Allora, noi. Il nostro compito, ovviamente, è quello di portare all'interno dei pianeti questi SCP e bloccarli, ok? Ah, okay, ok. Io immagino che se riusciamo a catturare Queste SCP che hanno marchiato gli, eh, Diciamo gli scienziati Probabilmente noi riusciremo anche a bloccare In un certo qual senso anche gli altri Perché forse gli altri non hanno tutta questa potenza E forse invece questo Putti, No no no no è orribile No no no, no mio Dio è orribile tranquillo. Cioè ci tranquillo. vede la fine eh. È là è là infatti lo vedo e lo so che è la fine Ma infatti dobbiamo avvicinarci per cercare di catturarlo Porca. Ma te sei matto no ci vai te Sugli alberi, sugli eh, alberi. Anche sugli alberi sarebbe una buona idea però allora, vediamo un attimo. Allora, Nick. Però quello che mi stai facendo però, è un po' pauroso, Un po' pauroso come cosa. Oh, allora, no, è che... orribile. Cosa... Tranquillo, nonno, tranquillo. Nick, non andare davanti tu. Lo vedo. Ok, bene che lo vedi. Allora, ok, mi sa che lui vede noi, però, eh. Mi sa che lui ci ha visto. visto. No. Ha no, visto. No, no, no. Raga, raga, si sta avvicinando. Raga, attenti. Tenete la. la te te le la con cosa. te. Eh, lo so, mi sa perché mi ha visto. No, no. Sta. No, no, no, no. Raga, no, no, raga. No, no, No, no, no, no, no, ne sta spawnando altri Ma quanti sono? Ora avete ma capito Ma non erano così tanti? Oh, Ora io prima capito. ho piazzato un portale per scappare Ok, bravo, tu ricordati il portale che hai piazzato E poi piazzano un altro così riusciamo a scappare agevolmente Allora Non faccio ad arrivare da te In questo caso non lo so, ma lui si mischia praticamente Come se avesse creato degli Sosia Ma secondo me lui è quello che riesce probabilmente È lui questo, vedete? Quello Quale? E, e questo qua, secondo me No, no, no sta, no. sta, attento, sta attento. Porca miseria Allora, vi mi spiego la mia teoria Secondo me, mh, questi SCP riescono Sono SCP particolari Riescono a creare tipo delle, delle cose, diciamo In più, altri SCP in sì, più, sì. Simili a loro, praticamente E tutti questi SCP Io, praticamente, adesso inizio Raga No, no, mio Dio Come fai? È la, fa? fine, è la fine, è la fine Porca miseria Porca guarda miseria, guarda cosa hanno fatto! L'uovo, l'uovo! Eh sì, l'uovo no! Mi no. uovo. Sì. No, qua dobbiamo ucciderli! Questo uovo qui, tutti. una volta spaccato, ne se ne crea un altro! Ma davvero? Un altro piccolino, Eh! Non mi dire, ti prego, non mi dire! Stai attento, stai attento Eh, dobbiamo ucciderli prima che, che facciano altro casino, perché sennò no, il nostro mondo diventerà un casino totale! È impossibile viverci dopo se continuano ah, ad essere... eh? Esatto, stai st super attento! Eh, allora, Nick, io ti sto sentendo bassissimo, mannaggia a te Ok, no, si possono uccidere però Ok, perfetto Eh, però crea le uova Dai, No, no, no, no. scappa, scappa, scappa Aiuto Allora, vediamo se la tua teoria è esatta Se io... hai ragione eh, Allora, se io piccono le uova, praticamente scompaiono Ma non credo che si rompano E questo è il fatto, capito? Non credo... Eh, scomparire non è rompersi Ok, bravo Nick, bravo, l'hai catturato Questo, sì, uccidiamo fermo, Ok, okay è un altro uovo eh, Davvero? E GPS cosa ti dice? Sì, è là eh, allora, le, eh, il GPS è eh, qua vicino Ok Ma come? Eh, ma non lo so, eh, allora, cerchiamo di catturarlo eh, sto qua Forse l'ho visto, è eh, quello lì? Sì, sì, sì Allora, secondo me potrebbe anche aver paura questo qua Infatti sta scappando Dai, eh, no Eh, sta scappando Come che, com che, No, come che ma si faceva andando. catturare Raga, allora, aspetta Eh, non lo so, io non ho piazzato alcun portale all'interno del, della cella allora, no, secondo me ho capito come si fa No, aspetta, non sto capendo Come che si faceva? Ok, si fa, ho capito come si fa Ok, perché questa portal gun è una tecnologia strana, capito? Noi non l'abbiamo mai utilizzata Allora, lui sta scappando però sto qua Perché sta scappando? Eh, esatto, dobbiamo correre, dobbiamo prenderlo Eh, dobbiamo andare a prenderlo Ma poi, vedete, cioè, è come se avesse un'intelligenza propria È pieno di sangue, peraltro, qua Oddio! che E stava che vivendo, macello? tipo, in un campeggio, tipo Oppure magari ha ucciso delle persone che stavano in un campeggio Secondo no, me ma lui... Ti immagini, no, Secondo me che lui è la tipo... fine che avranno fatto allora Eh sì Guarda secondo me lui ha ucciso qualcuno qua Oppure secondo me lui ha un'intelligenza particolare Migliore rispetto agli altri Eh oh, maggiore guarda. rispetto agli altri esatto sì, sì, sì, perché per forza, se no. deve avere qualcosa di speciale Se no, i, eh, gli esatto. scienziati non avranno messo un GPS Non avrebbero messo un GPS a caso Oh, cerchiamo di catturarlo No, però non riesco a questa distanza Eh, ma, ma come la fai? La... Eh, non lo so E poi stiamo attenti perché se questo qua ci spawna qualcos'altro Diventa ancora più difficile la, la storia Ed è meglio cercare di non provocarlo Però ha paura di noi Eh, lo so Potremmo attirarlo vicino alla base Eh, è vero no, Magari però... qualcuno di noi fa un buco e noi la attiriamo all'interno eh, Così viene base, bloccato se no, magari la distrugge Cosa, cosa hai detto, Nick? Non si è capito niente Non vicino alla base perché magari la può distruggere Oh, oh, oh, oh, oh ah, no, no, no No, vabbè, raga, attenzione, attenzione Ma non, non riesco a catturare Ma perché? Ma, poi, Ma non perché si riesce a catturare qua? No, fermi un attimo, fermi, oh, va, Nick, vai indietro Sembra che lui ci voglia portare, avete visto come si sta comportando? Secondo me lui ci sta tirando in trappola, raga Cioè, eh, Allora non seguiamolo Eh, Oh, svegli però Allora andiamocene, eh. basta eh, eh, eh no, dobbiamo catturarlo no, dobbiamo in catturarlo. Modo. Perché ci ha portati in questo posto? Guardatelo! No. Cioè non ci sta facendo niente. Oh, allora, ci sta attirando, raga. Ci sta letteralmente. No, vedete, vedete. No, di nuovo, di eh, nuovo. Mi sa di sì, mi sa di sì. Allora. Noi dobbiamo anche muoverci perché il tempo sta finendo. No, attento, attento. Oh! No, porca. Io c'è un portale per scappare. Eh? Ok, ok, perfetto. Raga, attenzione però, eh. Guardatelo, è lì, è lì. Allora, forza, corriamo Non dobbiamo prenderlo. Ah. Eh esatto dobbiamo provare a prenderlo dai Ok però parlate bene ma mi raccomando perché voi mi sembrate completamente rincoglioniti oggi ma... Cioè senza offesa per voi però insomma state attenti Perché allora ci sta portando in un posto Allora no io direi di seguirlo E ci sta portando verso quella struttura lì okay. Ma non è che è una trappola? Potrebbe benissimo anche essere una trappola e ma Essendo non lui più intelligente cos'è? Noi siamo più preparati. Tanto abbiamo le gun non, non ci può fare niente. Esatto, esatto, hai ragione. E poi guardate qua. Cioè, vedete. Che cos'è sto posto? Robe. È terribile. È. è, secondo è me è una fortezza? È una costruzione, tipo che. Ma avrà fatto qualcuno di, di, di loro, degli SCP. Ma io non l'ho fatto. Forza, non perdiamolo di vista, però, perché potrebbe. Potrebbe scapparci sto qua. Dobbiamo catturarlo. Il nostro scopo è catturarlo, effettivamente, capito? Quindi non possiamo eh, sì. Eh, allora quindi sto, devo anche mangiare perché sto morendo di fame, mannaggia. Do Devo ancora avere a in questa situazione. Cioè, veramente. Cos'è questa struttura? È anche molto bella. Oddio, non lo so. Dove è prego. entrato? Dove sta entrando? L'ho visto che è entrato dentro la montagna. Cosa è successo? Ma che posto è questo, raga? Ma è una caverna. Cos'è? Non lo so, però. Io direi di catturarlo. Forza, adesso. Eh, uh, ma non passa. Eh, lo so, lo so. Aspetta, um, no. Qualcuno vada. Al, al, al pianeta, veloci, veloci. Ok, corro io, corro. Fermi, fermi, fermi. Dobbiamo bloccarlo. Dobbiamo bloccarlo qua dentro. Perché sennò scappa. Ma guarda, cioè non sembra nemmeno voler scappare. Questo è il fatto, capito? Poi dopo, comunque, togliamo cos queste cose. Perché mi sembra una cosa costruita apposta. Non vorrei, tipo, distruggere, far qualcosa di male. Ma no, io... magari si arrabbiano no, esatto. no, no, Sto cercando di scappare, raga. Sto cercando. Di... Non, do non Beh, dobbiamo farlo eh, mica scappare. Nica i blocchi, mica i blocchi. No, non lo ad unis Ok, allora fermi, fermi, fermi. Non sto capendo in niente. Stiamo. Dobbiamo star. Ce, dobbiamo cercare di, di capirci qualcosa qua. E soprattutto, uh, mh, chi è che è andato al, portal, uh, al pianeta della Terra? Io, io ci sto andando. Passami la tua Portalgan, forza. Vieni, vieni. Ok, grazie. Nonno, allora, uh, tu ci sei, giusto? Sì, ci sono, ci sono, sono dentro Ok, infatti vedo che un portale è già attivo Allora, quello che devo fare io adesso è molto semplice Mettergli il portale sotto i piedi e non... non... Oh, c'è andato, c'è andato, è perfetto C'è passato, c'è passato qua dentro Ok, perfetto uh, Come facciamo adesso? Vieni, eh, dobbiamo passare anche noi però Perché se no... Uh, vi difficile. apro, vi apro Ok, no, uh, tranquillo, ok Aprici, vai, vai, vai Vai, okay. io vai, perdi, porca... io perdi No, no, io so, so, sono morto, raga Mi sono. Nick, perché si... Sì? ma porca miseria Nick, mannaggia okay. Eh, ok, Chiudo, sì, e il io non è ok, ok, ho chiuso i no. portali okay. Aiutami, forza, che qua sono ah, no. Come faccio, c'è l'SGP Mannaggia, oh raga, che cazzo, ma c'è cioè, veramente, cosa sta succedendo? Oh, oh, veloci, veloci, veloci, veloci, veloci, veloci Entra, apri, ok entra. Ok, ok, attenzione, non, non deve entrare, per carità, ok tre ben fatta Oddio grazie è ben... veramente intrappolato Porca di quella miseria. Praticamente questi pianeti offrono una possibilità di, con... di contenimento maggiore Perché appunto sono in aria È impossibile che loro scappino eh, Quindi è perfetto Se rischiano di morire esatto Esatto Però davvero in questo mondo è pieno di questi SCP Allora io direi di utilizzare questo punto di teletrasporto verso il nostro laboratorio Che praticamente qua continua vedete Continua da questa parte Ed è sempre in costruzione chiaramente E da questa parte invece si esce ed eccoci qua di nuovo nel laboratorio Ecco il nostro fantastico laboratorio Ok perfetto qua ci invece possiamo stare tranquilli e, e riprenderci le forze insomma e veramente io spero che, che insomma eh, riuscire, Riusciremo a contenere tutti quanti gli SCP che ci sono in questo mondo E spero che le altre celle perlomeno non siano distrutte Ma ne dubito quanto vedo purtroppo questo mondo Io ho un brutto presentimento riguardo questo mondo E eh, anch'io abbastanza